Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi. Allora, questo glitch è mm, idoneo a tutti gli utenti, sia se abbiate il controller che non abbiate il controller. Basta che seguite quello che è scritto eh, in questi screen che stanno passando e tutti gli utenti di qualunque console possono fare questo glitch. Quindi una volta chiarito questo passiamo al glitch ragazzi per fare questo glitch in primis dovete stare in una sessione sola in inviti lo fate da soli questo glitch e dovete avere il centro operativo e una sultan eh, rs una custom una sultan perché con la LG non funziona e una sultan perché è l'unica auto che dopo la lg paga più soldi quindi evitate domande con questo con quello funziona non funziona vi ho già risposto in anticipo una volta che avete la sultan ragazzi l'unica cosa che dovete fare è uscire dal garage con la sultan e metterla dentro il centro operativo allora io lo spiego per chi ha il cavo per chi non ha il cavo ci sono i passaggi scritti negli screen appena passati quindi andate a rivedere fermate lo screen e leggete che cosa dovete fare allora ragazzi, eh, per chi ha il cavo dovrete semplicemente salire in auto aspettare che il motore acceleri e non appena è accelerato premete L2, ovvero retromarcia e staccate il joystick dopodiché premete il tasto PS riconnettete il joystick, ovviamente con il tasto PS non serve che rimettiate il, il cavo e eh, vi butterà fuori quando vi avrà buttato fuori eh, rientrate nel centro operativo e se tutto è andato bene dovrei, dovreste avere la situazione che ho avuto io allora ragazzi non guardate qui che io ci sono riuscito al primo colpo io ho fatto svariati tentativi e non potevo mettere 30 minuti di video perché sennò già 10 sono a rottura dei coglioni, figuratevi 30 una volta che avete duplicato l'auto ragazzi, come avete visto, come nel glitch precedente che cosa dovete fare? dovete andare nel modulo e comprare l'officina con armeria avrete notato che è un glitch recente, quindi eh, anche in Pegasus c'erano gli ultimi aerei quindi non è un fake ragazzi, ve lo dico in anticipo, non dite è un fake o cose quindi una volta che avete comprato l'officina con l'armeria vi ritroverete con l'auto dentro l'officina ragazzi fatto questo io adesso vi faccio vedere l'auto nell'officina sta mettendo un po' a caricare però eccola qui una volta che avete l'auto dentro l'officina il passaggio è semplice ragazzi dovete andare in garage e prendere le vostre LG RH8, io adesso lo faccio con qualunque tipo di auto mi ritrovo cioè vado a sostituire le auto che non mi interessano in garage però eh, voi fatelo con eh, ovviamente con le eleggi RH8 a costo zero io adesso non avevo voglia di stare lì a comprare auto e ho fatto con qualunque auto mi trovavo quindi ragazzi tenete bene a mente, dovete farlo con le LG RH8, non venite a dire ma perché te lo fai con, la, con quello o con quell'altra Perché mannava, perché c'avevo auto da buttare e l'ho fatto con quella. Quindi una volta che voi avete preso la vostra LG RH8, normale non custom ragazzi, questo è custom ma io la sto buttando così, un'auto a costo zero, che cosa dovete fare? Dovete uscire dal garage. Andare nel centro operativo verso il centro operativo, scendete dall'auto, salire sul centro operativo e cambiate il colore della targa e la targa se l'avete personalizzata. Perché, comunque, per fare il glitch avete necessità di farlo con una targa personalizzata. Quindi, una volta fatto il tutto, cambiate il colore della targa e eh, avrete la vostra duplicazione. Insomma, quindi. Io adesso ho riparato perché l'auto era distrutta o meglio era lo sportello rotto e vado a cambiare il colore della targa ragazzi come vedete anche io ho le targhe bloccate perché a furia di fare glitch mi si sono bloccate anche a me le targhe non ho le vendite bloccate perché comunque non vendo eh, ma comunque le, le targhe le ho bloccate prima o poi me le sbloccheranno pure a mezzo quindi una volta fatto ciò che avete fatto il cambio targa fuori troverete la lgrh 8 non serve distruggerla, non serve salirci, non serve fare nulla basterà che voi tornate nel garage a piedi una volta che siete nel garage a piedi andate a prendere un'altra RH8 che voi avete in garage ripeto, io lo sto facendo con auto che a me non servivano e quindi automaticamente sto usando queste auto però voi usate lgrh 8 quindi vado a prendere quest'auto e vado a fare un altro clone. Allora, il clone non è ancora apparso in garage, ma non appena io uscirò dal garage, il clone apparirà in garage. Quindi state tranquilli, tutte le volte che voi eh, uscirete con un'auto dal garage, automaticamente apparirà in garage un'altra auto. Quindi scendete dall'auto, andate nel centro operativo mobile, ragazzi e andate a cambiare nuovamente targa niente di più semplice, qui c'è abbastanza semplice, come quello che c'era in passato solo che ci sono alcune piccole modifiche fortunato chi ha il cavo, magari chi non ha il cavo si trova meglio anche a farlo senza cavo eh, basterà seguire quelle procedure che sono elencate sia per xbox one e pc ragazzi e anche per chi non ha il il joypad che gli consente di di connetterlo via USB. Ho scritto i passaggi, ragazzi, non ho messo gli screen perché l'editor video non mi ripiava gli screen, non so perché, quindi non ho messo gli screen, comunque ho scritto i passaggi che dovete fare per collegare il cavo via USB. Come vedete lì c'è la Sultan, ragazzi, e io ho ho duplicato una Sultan. Adesso prendo questa. Anzi, non la prendo perché ci ripenso, questa no che mi pare che c'ho solo questa ragazzi eh, prendo prendo un'altra cazzo di auto ragazzi queste neanche, c'ho solo queste prendiamo la Phoenix che tanto le trovo per strada e vado a ripetere il glitch ragazzi vado verso il centro operativo entro a piedi e faccio un cambio targa ragazzi niente di più semplice quando sono nel centro operativo faccio il cambio targa quindi andiamo a cambiare nuovamente la targa il colore della targa in questo caso perché io ho la targa personalizzata come ho già detto non ce l'ho se le ho bloccate e nuovamente entriamo in garage il glitch è abbastanza semplice ragazzi dovete semplicemente smanettare un po' eh, all'inizio ma una volta che avete fatto la duplicazione vi trovate l'auto doppiata dentro il centro operativo mobile il gioco è fatto potete duplicare anche 100, 120 auto 130, non so quante voi ne abbiate e lo stesso glitch potrete farlo anche con eh, con i faggio se nella clubhouse avete i faggio voi richiamate i faggio diventate... Presidenti, ogni volta richiamate un faggio entrate nel centro operativo e fate la stessa procedura con il faggio ragazzi, senza nessun problema. Anzi, con il faggio è anche più veloce perché non dovete fare avanti e dietro per il garage. Oppure mh, potete anche mettere semplicemente solo faggio nel garage in maniera tale da poter richiamare direttamente il, il faggio quando voi siete presidenti dell'MC in maniera che possiate fare il glitch molto molto più rapidamente ragazzi no anche perché la rapidità per fare il glitch tante volte è molto punta molto nel senso che comunque prima facciamo a fare un glitch è meglio Enzo quindi eh, ragazzi io torno nuovamente in garage e vi faccio vedere che si stanno duplicando le sultan come vi ho già spiegato il glitch non è vecchio, fate un fermo immagine su. Ah, sostituiamo anche questa ragazzi dai. Fate un fermo immagine su quando io vado a comprare il modulo abit abitativo della. della Pegasus, insomma, quando vado. Però ragazzi, no, no. Non lavate. Quindi ragazzi, eccole qui. Questi sono tutti i cloni. Ma no, non serve fare un altro clone della Sultan tanto vi ho fatto vedere che ci sono tutte le auto quella non mi va da perdere e detto, detto questo ragazzi il glitch è questo calcolate come vi ho già detto che ci vuole del tempo per farlo quindi abbiate pazienza nel fare il glitch sia se, abbiate, se avete il cavo sia se non avete il cavo e vi faccio rivedere un'altra volta l'auto dentro il centro operativo che è rimasta lì Ovviamente se cambiate sessione non pensate, non pensate che l'auto vi rimane dentro al centro operativo, ma vi sparirà insomma perché si annullerà il bug. Detto questo un saluto a tutti ragazzi, usufruite di questo glitch, al momento c'è questo. Ciao a tutti e al prossimo video.